sempre io e oggi siamo tornati dopo un bel po' di mesi, ora non mi ricordo di preciso, siamo tornati con una reaction, reaction alle meme russe, slav meme, e oggi ho scelto una compilation abbastanza divertente, e poi ho anche una chicca per voi, sempre proveniente dalla Russia, non perdiamo tempo e iniziamo subito con la compilation abbastanza divertente, qui abbiamo un bellissimo elmo sulla luna che volevo benissimo iniziamo con una bella musica hard bass vai ecco perché amo la Russia onore ma oh, perché su puti ok c'è un tizio con Ecco cosa succede in Russia! C'è cioè senza Speak, comrade Elmo! No! No! No! No! No! No! No! No! pet Russian. No! No! No! No! No! No! No! No! Che... Ma che c... stanno fumati in Russia Mai No vabbè sono pazzi Ovviamente i palli russi sono troppo belli No vabbè Ok Ah la Russia ammazza tutti Sembrava strano che non ci fosse un carro armato in questi video E eh, vabbè Ma che c Mh. No vabbè Sono pazzi Forza Russia sempre Loro la mattina non è che fanno colazione classica come tutti gli umani Loro fanno colazione con vodka e cereali Ecco perché sono così pazzi Ok sicuramente succede qualcosa inaspettato No vabbè Bene, sicuramente lenta mani farà pressioni questo Ormai è scontato, in Russia fanno cose assurde no, no, no, no, no. is... Onore <ride> Altro che John Fina Lui è il top della Russia Beh, no, no. Ma cosa fa? ok beh ovviamente un carro armato anzi tre carri armati tanto a ah, quattro chi manca questo è sicuro ci esco altro che america eccolo la Russia regna! <ride> Darth Vader col cappello russo no! Onore! Ah, mi mancava la musica russa! Ma sì. Tanto per cambiare! Eccolo! Voglio andare in Russia solo per ballare questa musica con loro. Come cavolo ballano? <ride> Onore solo per il ballo, raga. Non ho parole. Onore solo per il ballo. Cioè, è uno dei balli più pazzi di sempre. È a proposito di musica russa, ho scelto per voi un bellissimo video storico è una canzone inglese in versione russa ed inglese russo è proprio assurdo, tipo sembra il calabrese questa canzone si chiama It's my life ascoltiamo attentamente questa canzone che è storia inizia bene prevedo un livello di trash alto Best ballerino, lui eh. <ride> Mi mancava questo tizio. Che tutti ubriachi. Vai, la famiglia addirittura. I gonna be forever. Lo adoro sta canzone! My life. My life. My like an open no vabbè. I I Guardate attentamente ora Questo suonatore di fisarmonica dell'anno Per terra addirittura One, Ok Best balli sobri <ride> Che razza di balli um, Questa è la versione povera di un altro famoso ballo Eccoli! Addirittura in gruppo <ride> Questa, questa è una meme nazionale storica La brach dei poveri pure I as as I way, I don't live, Adoro Eccolo il suonatore di disarmonica Medaglia solo per lui Ah pure i vecchi ballano cioè qui, tutti ballano Onore Oddio Voglio andare in Russia solo per parlare con loro, giuro No vabbè, io non ho parole, io non ho parole Giuro, in Russia, basta che vai in Russia Pure un giorno Tiri, tiri più pazzo di prima, cioè la Russia è una meme vivente. Cioè, veramente. Ogni giorno succede qualcosa di assurdo lì. Ok, io direi di chiudere qua questo video abbastanza trash. Spero vi sia piaciuto. Se si lasciate un like, iscrivetevi al canale. Mettete pagina Facebook. Trovate i link in descrizione e social. E in, sempre in descrizione trovate anche il link del primo video sulle meme russe. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Bella a tutti, ragazzi. It's my life, and it's now